Ciao, mi chiamo Gianmarco, studio Ingegneria Spaziale Politecnico di Torino e insieme ai miei compagni abbiamo creato un blog riguardante la digitalizzazione della musica eh, per il corso Rivoluzione Digitale tenuto dal professor De Martin. Eh, in particolare nei miei post parlerò di copyright e quindi dei diritti d'autore nel mondo della musica e mh, vi presenterò alcuni dei famosi programmi per creare e modificare eh, la musica e infine vi parlerò di eh, musica in streaming, quindi piattaforme come Spotify in continuo aumento. Eh, vi saluto e vi auguro buona lettura.